Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio trattare un argomento abbastanza delicato che va al corredo di quelli che sono i consigli di guida per principianti e parliamo del comportamento in pista. Mi permetto di affrontare questo argomento perché purtroppo ancora oggi online si trovano delle persone che probabilmente non sanno effettivamente le conseguenze che hanno certe azioni in pista e credo che sia giusto comunque, visto che siamo tutti appassionati di simulazioni di guida, parlare tranquillamente di quelle che sono le regole, l'etichetta di quelle che sono le corse online perché credo che certe persone che hanno certi atteggiamenti in pista si credono autorizzati a fare la qualsiasi perché tanto non c'è il rischio diciamo di pericolo di vita perché siamo dietro a un simulatore il che trova una certa coerenza però non è assolutamente corretto soprattutto quando avete speso ore e ore per farvi il setup e soprattutto perché vi siete allenati quindi entrare in pista dopo aver sacrificato del tempo alla vostra vita personale e perché state careggiando per un campionato online che vi sta a cuore perché magari c'è gente che non sa come ci si comporta in pista che sia in buona o in cattiva fede è sempre comunque meglio evitare certe situazioni sgradevoli incidenti e altro. Io ovviamente mi permetto di parlare di questo, però è solo la mia personale opinione ed è quello che ho sempre riscontrato qualsiasi sia stato il campionato che io abbia organizzato o che comunque io abbia partecipato in cui le regole fondamentali di comportamento erano basate sul fatto che un pilota corre sempre ed esclusivamente contro l'avversario più vicino. E di base è ovvio che ci vuole sportività e fair play ma soprattutto rispetto dell'avversario perché l'avversario non è una macchina virtuale ma bensì una persona come noi dietro un volante che sta giocando e magari se gli girano i 5 minuti perché voi lo buttate fuori perché non avete avuto rispetto oppure perché avete preso troppi rischi mi pare pure giusto che la persona si incavola morta lì dopo 5 minuti perché stiamo sempre parlando di giochini per computer ragazzi eh? o per, per console quindi ecco perché voglio un po' affrontare questo discorso perché non trovo diciamo tantissimi video o eh, argomento in merito se non regolamenti scritti puramente per allertare un po' i partecipanti dei campionati e quindi lasciano il tempo che trovano in termini di informazione perché c'è gente che non lo legge neanche quindi perché no apriamo la discussione ovviamente tutto quello che dico come al solito è la mia umile opinione e quindi come tale è opinabile lo ripeterò sempre se non siete d'accordo con, con me o, o volete integrare il vostro pensiero non esitate anzi vi invito assolutamente a lasciare un commento inizierei a parlare per la prima cosa della partenza la partenza è un momento cruciale della gara in cui e soprattutto la prima curva e soprattutto se è una curva stretta e lenta in cui succedono i patatrack. Perché? Perché la gente che non ha esperienza o che non si rende conto dei sacrifici che uno fa comunque parliamo di sacrifici perché parliamo in termini di tempo ragazzi che spendete per farvi il setup e l'allenamento tu arrivi alla prima curva stai aspettando la gara da 15 giorni pam, e ti tamponano e ti buttano fuori e lì ti partono i calendari eccetera quindi cosa bisogna fare ragazzi? la prima curva bisogna anticipare di molto quello che fate solitamente quando attaccate la prima curva cioè sono in decima posizione, c ho 15 lupi dietro di me che stanno ringhiando e c'erano altri eh, 10 davanti a me che stanno cercando di, di scappare via che faccio? che freno ai 100 metri? Cioè, eh, prendiamo il rettilineo di Monza siamo su delle GT3, siamo partiti, siamo già a una buona velocità pur essendo partiti a metà rettilineo arrivo ai 100 metri, che faccio? freno ai 100 metri, freno ai 50 Oppure anticipo perché ho 10 macchine davanti a me? Anticipo, ragazzi. Devo sempre anticipare, cioè, devo, il, il calcolo di frenata non è più a, alla curva, ma bensì al primo avversario che mi sta davanti. Quindi inizierò sicuramente a frenare. Che ne so, dico 300, 350, non lo so. Bisogna anticipare e cambiare il proprio atteggiamento in pista. Non posso andare più a staccare ai 100 metri. È questo che è importante tecnicamente ci sono dei segnali però questo non è che lo fanno tutti e non tutti lo sanno chi sta davanti e questo lo so che lo fanno nelle corse reali di TM danno un colpettino di freno un 50 metri prima, quindi un secondo prima di iniziare a staccare per avvertire oh occhio guarda che sto per frenare adesso, cioè ti avverto della, della staccata sono anche tecniche per diciamo ehm, destabilizzare l'avversario però in molti casi lo fanno proprio per dire occhio che c'è la staccata quindi adesso freno, non è che mi, che mi, che mi tamponi Purtroppo online però ragazzi io sono, cioè ci vado sempre di meno perché incontro persone che non, cioè già alla prima curva sai c'è cioè il segno della croce, sai che ti, soprattutto sul race room è una cosa incredibile ragazzi, non si può correre. Seconda cosa, la condotta di gara, non mi soffermerei sul fatto che le sportellate, gli appoggi in curva, queste cose qua non, non si dovrebbero fare, può succedere, l'incidente di gara succede ragazzi, un errore di valutazione anche alla prima curva. Però una cosa fondamentale sulla quale bisogna assolutamente riflettere è che non fa nessuno. Se tu sei in mezzo alla griglia, perché il tuo tempo è inferiore ai due secondi rispetto a quello che è più veloce, ma che ti ammazzi a fare a cercare a fare il tempo? Magari una su 20 giri lo farai il tempo di quel, del primo? Non serve a niente. Ti bruci le gomme, prendi un sacco di rischi. Eh, probabilmente il giro dopo avrei perso 3, 4, 5 secondi perché avrei fatto un errore grossolano Sono ritmi che non ti appartengono Perché è così? Perché non è non abbiamo tutti lo stesso livello bisogna, arrendersi al bisogna rassegnarsi al fatto che non possiamo essere sempre i più veloci del mondo Non è possibile Quindi, per spiegarmi meglio, se mi sono qualificato con 1,28 tiratissimo in gara non posso pretendere di fare 1.26 come ha fatto il primo, dovrò trovare un ritmo di gara tale che mi possa far concludere la gara e, non, e far perdermi in meno posizioni possibili, almeno che il mio potenziale in qualifica, e ne sono cosciente perché ho fatto un errore durante i miei giri di qualifica, sia inferiore a quello che ho fatto allora sì, posso pretendere ma altrimenti ragazzi ma dove cavolo volete andare? cioè quello arriva ultimo ultimo, io devo arrivare, arrivo primo, in prima curva supero tutti e beh tanto alla fine ti riprendiamo perché siamo più veloci c'è cioè, la costanza sul giro la strategia è anche questa saper posizionarsi in un range di tempi che non mi faccia consumare gomme, non, non mi faccia prendere rischi, che sono tranquillo, che se no ho la tensione che va a 1000 e, e perdo 7 kg alla fine, a fine gara pur essendo seduto su un sedile di simulazione, cioè, questo ragionamento non lo fa nessuno, cioè, io, io la prima cosa che guardo eh, il primo è a 1.10, bene, io sono a 1.15, quello dietro di me è a 1.20, bene, eh, il mio ritmo sarà a 1.16, 1.17 perché c'è il carico della benzina, le gomme sono diverse, la strategia è ovvio che ogni tanto uno può andare a prendersi il rischio per vedere se può attaccare quello che sta davanti perché magari si sente una, che sta, si sta indebolendo in termini di ritmo, riesca a vedere che lo sto recuperando certo, ma se sono decimo starò lottando per l'ottava posizione, non di più questo è un ragionamento che non fa nessuno e bisogna farlo oltretutto una cosa che non fa nessuno è allenarsi con l'intelligenza artificiale alla propria capacità alla, la IA si può settare più aggressiva meno aggressiva più forte meno forte in modo tale da trovarsi in pista con altre macchine perché sembra che la gente cioè tu non esisti Mi, se tu non esisti ti sfondo ma anche i piloti più veloci a volte, anzi spesso e volentieri, cioè io sono più veloci di te, io ti passo punto e basta, ti passo ora, no, cioè io non è che posso scomparire, io faccio la mia gara, perché chi supera è quello che ha il potere di decisione tra la tua, la tua vita o la tua morte, perché 9 su 10 un incidente che viene da dietro, quello davanti è quello che paga la fattura, è quello che, che, che, non, non riusciamo, cioè che la gente non riesce a, a capire. Cioè, bisogna prendere le giuste decisioni in funzione di quello che è il rischio reale. Cioè, io vedo certe staccate tiratissime che non servono a niente. Cioè, se sei più veloce di me, non mi, non mi superi la prima curva, ma mi supererà la seconda e la terza. E questo è il ragionamento che bisogna fare. Se sei realmente veloce, se siamo più o meno simili, e là sta la bellezza di superarmi senza toccarmi, senza arrecarmi danno, né a te, ma soprattutto a me, che sto subendo il sorpasso e quella, questa è la difficoltà, secondo me è lì che si vede la grandezza di un pilota c'è quanto fair play ha in pista il rispetto per gli altri ma anche i doppiati, i doppiati per una miriade di motivi si trova probabilmente doppiato ha un errore grossolano, problemi tecnici, quello che è ma magari starà anche lottando per la sua posizione che gli porterà punti alla fine, a fine gara bisogna rispettarlo, è ovvio che lui come doppiato a bandiera blu dovrà facilitare il vostro sorpasso, non è per quello che uno gli deve saltare addosso e questi sono alcuni esempi su centinaia di situazioni che si creano in pista che potrebbero essere risolte senza assolutamente nessun problema. Un altro esempio che mi va di farvi è che quando voi seguite una macchina dovete anche calcolare le distanze, le distanze cioè è inutile stare troppo dietro, sì se dovete attaccarlo per fare una staccata e avete il tempo eccetera eccetera, ci mancherebbe, vi mettete dietro in scia poi grazie all'aspirazione ne approfittate per essere più veloci ad attaccarlo però se lo state inseguendo e la staccata sta arrivando e non potete farla sta staccata dovete rendervi conto, e questo non solo per lui ma, anche per voi, ma soprattutto per voi ma se siete a 200 km all'ora e avete un distacco di due decime e mezzo, siete, visto che state percorrendo 55,5 metri al secondo, siete distaccati di circa 14 metri. Quando frenate, arrivate in curva, magari dovete andare a 50 all'ora, quindi 13,8 metri al secondo, vuol dire che se frenate allo stesso momento, d'accordo? sarete distaccati, se il distacco rimane lo stesso, di circa 3 metri e mezzo. E lì sta l'inghippo. Perché mediamente una macchina misura 4 metri vuol dire che gli state dentro il cofano, cioè vuol dire che gli state sui sedili dietro della macchina, quindi che vuol dire? Vuol dire che bisogna anticipare il tutto, tutto, quindi... Il punto di staccata non è più lo stesso, considera l'aspirazione, considera il fatto che sta davanti e in più ho detto se frenate esattamente allo stesso momento, il che non è mai così, quindi sta a voi fare assolutamente attenzione ad anticipare i tempi, anticipare la frenata, fare attenzione a quello che fa e... Quello che vi consiglio assolutamente è studiare l'avversario, i suoi comportamenti, le sue debolezze, dov'è che è più forte, fare attenzione al fatto che può anche simulare di essere debole in un punto per invitarvi a superarlo, per poi mettervi la batosta psicologica per far capire no, tu non mi passerai mai, è questo che bisogna fare. E la bellezza sta qua, passare senza toccare, il sorpasso è un'arte che pochi sanno fare, veramente pochi, e non perché siete più veloci lo sapete fare, ci mancherebbe fate un sorpasso, io vi invito ad andare per dire in un circuito come Algarve provate a superare uno che è dello stesso livello vostro vedrete com'è difficile, e c'è un rettilineo lunghissimo, una parte mista mm, veramente non è così facile ragazzi superare senza toccare, con tranquillità, eh, senza presa di rischi è veramente complicato, infatti è un'arte per chi difende, perché non è sempre eh, chi attacca che è, diciamo, che è colpevole, chi difende tecnicamente dovrebbe, nell'atto del, del difendersi, potersi spostare, cioè hai il diritto di cambiare traiettoria una volta sola, cioè non si può zizzagare, cioè bisogna eh, comunque rispettare questa semplice regola e quando cambio, parlo di cambio di traiettoria non è che mi sto spostando un pochettino, quello non conta, cioè proprio cambio di traiettoria uno solo, se voglio sbarrare la strada una volta sola e in più quando sono in curva o affronto una curva tecnicamente si dovrebbe lasciare un po' di spazio questo non lo fa nessuno perché ovviamente nessuno vuol farsi passare però c'è anche da dire che se io sono in difesa e mi rendo conto che quello dietro di me è più forte a volte è meglio lasciarlo andare perché è inutile, mi rallento la, la mia corsa e alla fine il risultato se lui è più veloce di me è che mi supererà almeno che è l'ultimo degli ultimi due giri allora me la gioco ma voglio dire, su una gara abbastanza lunga eh, questo è da tener conto e anche da tener conto e oltretutto evitate a fare la gara a chi frena il più tardi possibile perché alla fine andrete per prati ragazzi volevo affrontare questo argomento diciamo in grandi linee ho detto il mio pensiero e quelli che sono i comportamenti di base quindi il rispetto, il fair play e eh, quelle poche azioni che vi ho detto vi invito assolutamente a lasciarmi un commento per integrare questo discorso che non è assolutamente polemico e eh, ragazzi ci mancherebbe e soltanto per discutere e dare comunque uno spunto a chi inizia la simulazione a fare attenzione perché soprattutto quando si gioca online non si è, non si è assolutamente soli altrimenti se dobbiamo fare autoscontro si, si aspettano le feste e si va alle giostre, d'accordo ragazzi quindi io con questa ultima frase filosofica da due lire, ci vediamo presto ragazzi perché sto preparando un altro video sul setup per principianti, sto già masticando aspirine per cercare di semplificare la parte più complessa del, del setup per quanto mi riguarda, si parlerà probabilmente di differenziali ammortizzatori, molle eccetera eccetera che diventa un po' complicato perché sono eh, molto molto legate tra di loro, nella speranza che questo video vi sia, vi sia piaciuto, come al solito lasciate un commento, se il video vi è piaciuto pollice in su invito ad iscrivervi al canale ad attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico nuovi video e noi ci vediamo al prossimo da Fabris è tutto ciao